Ormai lo sappiamo, le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno sono il suggerimento che come un mantra i professionisti della salute ripetono alla popolazione. Ma perché 5 porzioni di frutta e verdura? Perché non posso mangiare solo 5 porzioni di frutta o 5 porzioni di verdura? La prima cosa da fare è distinguere le due cose. Per verdura normalmente si intende quel tipo di ortaggi che usiamo comunemente come contorno banalmente si pensa all'insalatina come contorno del piatto principale o magari del secondo in realtà secondo me avrebbero perfetta dignità anche come piatti completi, una portata completa e inoltre ne esistono diversi tipi diversi, non soltanto l'insalatina ad esempio esistono le verdure verdi, quelle a foglia eh, esempi di questo tipo sono la lattuga, la valeriana, gli spinaci, la bieta, la cicoria, sono tutti alimenti eh, accumulati dall'essere molto poveri di calorie quindi possono essere mangiati praticamente a volontà e una discreta fonte di potassio eh, ma sono anche una buona fonte di acido folico, l'acido folico si chiama così proprio perché deriva il nome dalla foglia, L Acido folico viene dalle foglie e quindi sono un ottimo modo per avere questa, questa vitamina. Altre foglie, tipo il radicchio o la rucola, eh, sono una fonte di ferro se associata a una vita, alla vitamina C. Quindi ecco che questi alimenti cominciano a essere un po' più interessanti dal punto di vista nutrizionale. Altre verdure sono altre parti della, della pianta, come ad esempio possono essere radici, penso alle carote, oppure dei fiori come i broccoli sono fonti di vari tipi di nutrienti ad esempio le carote sono una fonte di beta carotene il beta carotene è un precursore della vitamina A il nostro organismo riesce a sintetizzare la vitamina A se abbiamo assunto beta carotene quindi le carote diventano importanti anche per sostenere il nostro organismo da questo punto di vista per quanto riguarda i broccoli probabilmente ci farò un video a parte perché sono molto interessanti. Usare le verdure come fonte di fibra, infine, è molto intelligente perché possono essere mangiate, come dicevo, a volontà, eh, esagerando anche con le quantità, eh, senza doversi preoccupare delle calorie, a differenza di altre fonti di fibra come per esempio i cereali, magari integrali, eh, i legumi oppure la frutta secca. Esistono poi alcuni ortaggi che vengono usati come contorno, eh, ma in realtà sono dei frutti perché contengono i semi e sto pensando ai pomodori, alle zucchine, alle melanzane, eh, ai peperoni. Eh, sono tutti prodotti diversi rispetto alla verdura che abbiamo già citato, che apportano cose diverse ma che sono comunque relativamente facili da inserire nella dieta perché sono anche queste molto poco caloriche e quindi possono essere mangiate tranquillamente a volontà eh, ad esempio il pomodoro è una fonte di licopene il licopene è un carotenoide simile al beta carotene che abbiamo visto prima delle carote eh, però ha anche effetti antiossidanti quindi è utile al mantenimento della salute eh, del nostro organismo usiamo quindi anche questi prodotti anche se sono dei frutti come della verdura e mangiamoli senza problemi anche considerandoli fonti di fibra la frutta vera e propria invece è ricca o molto ricca di uno zucchero il fruttosio questo significa che se con la verdura dicevamo possiamo mangiarne a volontà senza problemi con la frutta questo non possiamo più dirlo perché il fruttosio aumenta la quota calorica della eh, della frutta e quindi esagerare mangiare troppa frutta è più facile che mangiare troppa verdura. il fruttosio di per sé è usato anche come dolcificante al posto del, del classico zucchero da tavola eh, però sconsiglio di utilizzarlo come dolcificante perché in quel caso è molto più facile esagerare e fa più danni quindi è meglio mangiarlo all'interno della frutta prima ho detto che il radicchio e la rucola sono ottime fonti di ferro se associate alla vitamina C. Questo perché il ferro vegetale non è facilmente assimilabile dal nostro intestino, eh, però se associato alla vitamina C cambia forma e diventa più biodisponibile. Fonti principali di vitamina C sono per antonomasia i frutti, quindi suggerisco di associare in generale ai pasti banalmente un pomodoro, il pomodoro contiene vitamina C, eh, la frutta in generale, e contiene vitamina C quindi questo mi aiuta anche a sfatare un mito non è vero che mangiare la frutta e i pasti fa male anzi può rendere più nutriente il pasto stesso in modo da assimilare più ferro rispetto a quello che faremmo senza di essa cosa significa quindi quando vengono suggerite le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno tecnicamente potrebbe essere una porzione di verdura a pranzo una a cena e due spuntini fatti con il, con il frutto più un terzo frutto mangiato magari a colazione in realtà questi suggerimenti potrebbero essere presi anche in maniera un po più vaga e intesi come mangiare frutta e verdura tutti i giorni costantemente senza farseli mai mancare in modo tale da avere una fonte sicura dei nutrienti contenuti in questi alimenti è inoltre importante variare spesso il tipo di frutto e il tipo di verdura che mangiamo perché non tutta la frutta e non tutta la verdura riesce a darci tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi smettiamo di considerare la verdura come un semplice contorno, diamogli dignità di portata, mangiamone in abbondanza sia a pranzo sia a cena, non facciamoci mai mancare la frutta e allo stesso tempo variamo il più possibile.